Vi voglio presentare un'app straordinaria per costruire ebook. Si chiama Book Creator. L'applicazione ebook creator è disponibile per iPhone e iPad. C'è una versione free per realizzare il primo ebook e una versione a pagamento completa. L'app tuttavia è disponibile anche su browser Chrome, basta avere un account Google. Si possono creare libri, album fotografici, manuali, storytelling, fumetti, digital portfolios e giornali. Si possono aggiungere immagini, testi, suoni, adesivi, stili, layout a fumetti. Permette la modifica dei colori e degli sfondi. Per gli usi didattici la vedo questa applicazione molto utile in didattica EAS, episodi di apprendimento situati. Esempio, nel momento preparatorio di un EAS è di grande utilità per presentazioni e tutorial che il docente predispone per gli studenti. Nel momento operatorio può essere scelta dagli studenti come artefatto del lavoro di gruppo per riassumere le attività, per presentare e pubblicare i prodotti. Nel momento ristrutturativo può rappresentare lo storytelling delle attività della classe, il giornale delle attività svolte, la lesson a posteriori. In questo tutorial vediamo l'applicazione via Chrome, quindi ci colleghiamo a bookcreator.com, scorriamo la pagina fino ad arrivare a Book Creator for Chrome. Vedete che è disponibile comunque il download dell'app dall'App Store. Book Creator for Chrome. Ecco, mi chiederà se voglio, se sono uno studente o un docente. I am teacher. Mi chiede di registrarmi, sign in, e lo faccio, nel mio caso, con Google. Scelgo il mio account di Google ed ecco che sono entrata nell'interfaccia dell'applicazione eh, dell sono presenti gli ebook che eh, ho già eh, creato ora posso andare con il più eh, new book ad apri a, mh, aprire un nuovo ebook ho la, la possibilità di scegliere tra tre layout e eh, se, eh, farlo come comics scelgo ehm, di farlo come comics ora ehm, posso eh, aggiungere una cover e con il più questo strumento del più posso aggiungere dei panels eh, aggiungo questo panels come eh, vedete e eh, eh, eh, nei, eh, nei panel posso aggiungere mm, eh, una media oppure eh, posso eh, registrare qualcosa con la telecamera eh, aggiungo un media scelgo, eh, mi dà la possibilità di scegliere dal web eh, con Google oppure dal mio computer Esempio voglio fare una presentazione di Brescia, scelgo Brescia, un'immagine, cerco un'immagine di Brescia, seleziono l'immagine, seleziono eh, l'immagine, select e eh, adesso dovrebbe eh, caricarmi mi sta caricando l'immagine che ho uh, scelto e tra poco uh, questa immagine um, comparirà ecco che è comparsa l'immagine che posso se non sono soddisfatto cancellare uh, sotto posso aggiungere un altro media esempio, faccio la stessa cosa, scelgo Brescia, un'altra immagine di Brescia, tra uh, quelle disponibili uh, scelgo uh, questa, select, e pianino, pianino me la carica, ok, le due immagini, Posso poi sempre, andando nella più, ehm, eh, aggiungere del testo, ad esempio, un title, la mia città. Ecco. Dan. Ecco. Bene, ehm, correggo il testo facilmente, vedete se ho dimenticato qualcosa o ho fatto male, la mia città, Dan, ok, e ehm, posso sempre con il più ehm, ehm, esempio aggiungere anche delle, degli stickers vedete che poi posso posizionare come, come voglio, posso anche eh, poi eh, andando in questo bottone formattare il testo, cambiare il colore, ad esempio lo voglio fare giallo, vedete che l'ho fatto giallo, posso sempre andando in in, informazioni, dare un colore di, uh, di sfondo alla mia pagina, come vedete, ok, ho costruito quindi la cover, poi uh, posso aggiungere un'altra pagina andando con uh, uh, la freccetta e uh, in questa pagina posso uh, inserire altri contenuti alla stessa maniera. Una volta che ho eh, confezionato il mio ebook eh, lo eh, posso ah, poi vabbè ho la pagina bianca come vedete eccetera lo posso sfogliare e lo posso condividere, quindi pubblicare online e eh, fare il download come e ebook e oppure eh, stampare. Ok, vado in Edit, vado in my, in my Page e vedo le pagine che ho creato. Ritorno indietro e uh, uh, questo è tutto per la costruzione di un ebook che, a cui posso aggiungere uh, del, dei testi e altre immagini e anche una, uh, delle registrazioni. Se io eh, infatti nella, alla pagina 2 volessi eh, potrei aggiungere, come vedete, eh, in eh, media della, delle registrazioni eh, audio, di, eh, audio e video oppure delle importare anche, vedete, eh, altre immagini questo è tutto sono di nuovo nell'interfaccia eh, del mio book creator con tutti i libri che ho creato l'ultimo che ho creato era quello sulla mia città e um, sono qui per uh, dirvi un'altra funzionalità interessante che è quella della costruzione di una Um, uh, library, De, ecco, la, la library metto, posso mettere il nome della library ad esempio prova Beh, metto il mio nome l'antichi ecco, della library De, permetto la ricerca delle immagini con google e uh, che gli studenti possano eh, leggere ehm, eh, questo, questo ebook Invito, eh, eh, posso invitare subito le persone a partecipare alla library o eh, invitarle dopo la library permette di eh, quindi far partecipare le persone al, al, al proprio al proprio ebook e a ehm, eh, però eh, con la library è possibile costruire soltanto 40 eh, eh, libri, quindi Invite to Library, eh, con l'Invite to Library mi viene generato un codice e a questo codice lo posso eh, poi inviare agli studenti o agli altri docenti per poter partecipare eh, al, a questa, alla costruzione delle book, quindi ehm, di, è un modo sociale questo per condividere gli eh, ebook. Buonasera.